Grazie Presidente. Sì, intervengo perché in, in realtà io vorrei attualizzare questa delibera che, da che parte da lontano, che però sta vedendo luce proprio adesso con questa amministrazione. E devo dire che durante le commissioni congiunte. Eh, patrimonio e lavori pubblici, è stato molto bello vedere il viso del eh, direttore del municipio 10, eh, veramente contento perché mh, il municipio si è speso moltissimo per eh, questa realizzazione, per recuperare questo immobile e quindi vedere finalmente eh, coronare questo sogno perché sembrava una... Eh, una cosa lontanissima, ma come tante cose a Roma che si perdono nei meandri, vedere finalmente la luce perché questo accordo di programma eh, il cui schema andiamo a votare con questa delibera permette proprio di iniziare i lavori in questo immobile, ma soprattutto ehm, delinea i rapporti eh, tra eh, la Regione Lazio, il Comune di Roma e il Ministero di Giustizia, che era importantissimo proprio per far eh, in modo che partissero i lavori, che venisse riqualificato l'immobile per poi dopo più in là ehm, dargli appunto una collocazione. E, mh, decidere gli uffici da mettere quindi io volevo proprio sottolineare l'importanza per tutto il territorio del municipio 10 eh, proprio, mh, che si è vista nell'espressione del direttore del municipio stesso eh, perché credo che come ho detto in quell'occasione questo immobile sia anche, abbia anche un significato eh, simbolico questo immobile è importante per quel territorio e che quindi è giusto che finalmente venga riqualificato. Grazie.